verità sono state dette, provenienti anche dalle più inaspettate fonti Mi ricordo tutte le battaglie che abbiamo vissuto insieme. Tutte le ricordi? Certo che me le ricordo! Vanno... Ogni volta che ho fondato la lama contro qualcuno! Forza! Forza! Ah, ah. Ah. Vivete, amate, odiate! Dove sono le sorelle che hanno pagato il mio prezzo? Grazie a loro! Noi siamo tornati! Il fatto è stato rispettato! Non esistono abbastanza trofei perché ognuno possa essere vincitore! Solo per l'onore! L'onore delle genti e nessun dove! Mi speccherò! Qualcuno deve strisciare nella polvere! Che cos'è quel mostro?! Scava dentro di te! è quello che sei veramente! Chi di voi è il primo che sfida il mio giudizio? Affrontalo! Ah! Ah! Ah! Ah! Io ho parlato con lei di Giassi in catene! Dimmi come si fa oh, a dire nulla! No! Dimmelo! Oh, no! Come si fa a riempire nulla! Non sapete cosa state facendo? Lasciatemi! Ora andate! Questa storia è stata giudicata indegna! Ora vai più, Kaliii! Va avanti inizia! Perché già avramo di divorarvi!